Siamo in Viale Fulvio Testi, Angolo Cagranda, eccoci qua, è il 15 novembre del 2014, sono le ore 14 e 5 minuti. Queste sono le ultime abitazioni che uso, di solito in viale Fulvio Tessi vengono interessate dalle sondazioni. Dove deve andare? Ecco qua, qua c'era una vecchia strada, è rimasto il marciapiede basso e l'acqua arriva nel controviale, potrebbe rimanersene tranquillamente nel viale centrale invece. Questa è la situazione. Qua abbiamo un posto di blocco avanzato, un'unità no, un comando avanzato. Eccoci qua. Atlantide ci fa un baffo.